Carissime amici e amiche, buonasera a tutti, una santa serata meglio a tutti, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di Catechesi dedicato a tenere amate e al suo bellissimo libro, questa dovrebbe essere, dico sempre dovrebbe perché ho controllato ma ogni tanto eh, saltano i numeri, quindi dovrebbe essere la puntata numero 29 in ogni caso stiamo proprio all'interno del capitolo 29 che abbiamo iniziato la volta scorsa e che oggi, se Dio vuole, continueremo. La volta scorsa abbiamo parlato, chi ha seguito ricorderà, dell'amore universale e quindi delle, delle varie delizie che si gustano nell'amore universale, cioè nell'interscambio di amore che tutti gli esseri si comunicano nella dimensione chiamiamola così della vita, della vita beata e, e abbiamo concluso la puntata scorsa parlando addirittura di atomi quindi eh, le, le, le, le compenetrazioni addirittura cellulari no? non è rilego qualcosa no? Non è la stessa cosa il livello di organismo totale del cane o il livello cellulare di questo animale. La compenetrazione col tuo cane lo farai a livello del suo organismo integro, ma è potresti anche interpenetrarlo a livello di atomi. Ecco, ma allora la felicità la riceverebbero i suoi atomi e non il cane in quanto organismo intero. Quindi, e abbiamo proprio concluso, vedendoci, rendendoci conto che anche gli atomi si possono interpenetrare eh. e quindi aveva concluso per con l'esempio di una goccia d'acqua e dice che potremmo rendere felice una goccia d'acqua e quando Riccardo dice, ma come faccio a rendere felice una, una, una, una goccia d'acqua? Le ha spiegato, e abbiamo chiuso così, gli atomi di quella molecola brilleranno intensamente di amore, brilleranno di gioia, mentre noi assaporeremo i doni singolari e irrepetibili che il Signore ha concesso appunto a quegli atomi. Ecco che vedete che in questa dimensione Veniamo a sapere che anche la chimica, oltre che la fisica, ha un eh, ruolo non indifferente, e non soltanto in questo mondo, ma anche nell'altro. Tutto quello che si è inventato nostro Signore, veramente è, è qualcosa di impressionante. Cioè, voi pensate, cioè, eh, credo che dicevo anche la volta scorsa, come adesso rimpiango, di non aver a suo tempo approfondito alcune cose, perché maggiori conoscenze della chimica e della fisica, certamente darebbero una comprensione maggiore di questo testo, questo non c'è dubbio, 100%. Infatti ogni tanto scrive qualche commento nei video di, di YouTube, qualche persona che capisco insomma, che ci mastica un po' con la fisica, con la matematica o con la chimica, sono commenti molto belli, molto molto pertinenti, cioè perché eh, certe conoscenze quando si scende a questi livelli quando si sale meglio a questi livelli certamente aiutano a comprendere meglio allora assaporeremo i doni singolari e ripetibili che il Signore ha concesso appunto a quegli atomi la volta scorsa abbiamo messo punto Riccardo dice esploderanno di gioia no? e forse anche noi insieme e Teneramata risponde esploderanno di giubilo ma non si annienteranno perché ciò che il nostro Dio ha creato, nessuno può ridurlo al nulla. L'annientamento: attenzione bene a quello che l'annientamento di qualunque essere è cosa impossibile. Perché nessuno può annientare un altro essere. E Dio non lo farà mai l'annientamento di un essere. Perché Dio non rinnega se stesso. Se ha dato l'essere a qualcosa o a qualcuno, punto. Molte persone un pochino grossolane, superficiali, dice ma perché Dio non ha distrutto il demonio? Distrutto il demonio. Ma Dio questo non lo farà mai. Non lo farà mai perché l'essere del demonio, capite, eh, questi sono discorsi un pochino de delicati, l'essere del demonio, quindi in quanto essere, in quanto creato da Dio, i trascendentali dell'essere di cui abbiamo già parlato diverse volte, no? ogni ente in quanto ente è uno, è vero, è buono, è pure bello ed è eterno. Ora, dice, il demone adesso è un mostro, un mostro non è, non è che è un mostro, è diventato un mostro dopo quello che ha fatto. Eh, anche le anime dannate diventeranno dei, dei mostri ma ci diventano dei mostri non sono dei mostri ma è molto differente eh? quindi gli esseri non si annientano ecco perché l'inferno è eterno per forza che è eterno se uno sta in uno stato di volontà depravata e irreformabile quindi depravata è e depravata resterà perché non può cambiare orizzonte dal momento che gli esseri vivono senza fine una volta che ci sono è per forza che l'inferno è eterno perché in quei, in quei soggetti che hanno la volontà depravata la volontà rimarrà sempre depravata ma siccome non finiranno mai di esistere l'inferno è eterno <ride> finito non è tanto difficile se uno eh, si, si sintonizza sulle giuste coordinate no Dice, cioè, ma Dio può permettere che lui che è buono che l'inferno sia eterno Dio da parte sua non c'è assolutamente niente di, di cui rimproverarsi Dio ha dato l'essere perfetto bello buono vero a quell'ente particolare gli ha dato tutti gli aiuti possibili e immaginabili senza mai forzare la sua libertà perché potesse avere una vita felicissima sia quella del tempo della prova che quella del tempo del post prova, non ha voluto, ma oh, questa è una cosa che, che non è più un suo problema, no? non è un suo problema, è un nostro problema, voglia bestemmiare, si bestemmi pure come Turchi o, o, o come altro, ma il problema siamo sempre noi, non è mai l'altissimo. Proseguo la lettura, dice: esploderanno di giubilo ma non si annetteranno perché ciò che il nostro Dio ha creato nessuno può ridurlo a nulla. D'altronde è molto piacevole situarsi dentro un'esplosione, una grande esplosione nel cielo equivale ad un'immensa manifestazione di gioia e senza nessun pericolo. Qualcosa del genere si vede anche nella vita mortale, i botti e gli spari dell'ultima notte dell'anno sono in realtà un'espressione dell'istinto della gloria anche se un po' deformata ora io preferisco non fare troppi esempi perché per il, per, per, per il pericolo che siano fraintesi non li faccio ne ha fatto uno adesso tenere amata questo ci consente di vedere anche alcune cose che non funzionano da parte di noi mortali però con una prospettiva allargata cioè non funzionano ma nel loro non funzionare sono comunque espressione di una sorta di istinto che l'anima ha di ciò che l'aspetta nella gloria soltanto che qui giù è deformato ed è peccaminoso quindi si, si, si, si affretta subito a dire perché ah Teneramato ha detto se possono fare i botti. No, non ha detto se possono fare i botti. Ha detto che in questa manifestazione, un po' particolare e certamente non raccomandabile, c'è però questo istinto della cosa futura. Perché, dice lei, in paradiso ah, le esplosioni sono delle cose gradevolissime. Grandi manifestazioni di gioia, ma non pericolose. Qui invece, essendo pericolose, perché ti salta una mano, perché, sta, perché hai lanciato un petardo a Capodanno, insomma, non mi sembra una cosa, eh, un rischio che valga la pena correre, quindi qui è meglio starne alla larga. <coughs> Vedete, proseguo la, la lettura, no? Con quanta ragione fisico-chimica e celeste nostro Signore Gesù Cristo... Disse la domenica delle Palme nel suo ingresso trionfale in Gerusalemme. Questo lo, lo vedremo tra poco, tra un paio di domeniche. Vi dico che se questi tacessero, si riferiva alla folla dei piccoli che lo assannava: griderebbero le pietre. Chi se lo andava a immaginare? Attenzione che Gesù, anche se vissuto 2000 anni fa, questo non c'è bisogno di dirlo, spero a meno che non ci sia qualche eretico, perché c'è qualcuno che, che, che dice che. Gesù, sì, nella sua umanità era però soggetto ai tempi. Io ho sentito dire queste corbellerie con le orecchie mie. Voi sapete no, che gli esegeti eretico-modernisti hanno praticamente distrutto tutta la Bibbia. Eh, una delle cose che si sono inventati è che, per esempio, Giona non è mai esistito. Ovviamente, come detto, non è esistito Abramo. non è esistito... Vabbè, Lasciamo perdere che non ci prendiamo quest'altro, ragazzi, che si sì, tenera mata, no? soltanto che durante una lezione di, di, di, di, di cristologia in un posto X, ma era un'università pontificia uno studente dice ma come Giona non è esistito? ma Gesù ne parla due volte nei Vangeli dice che questa generazione non sarà data altro segno che il segno di Giona sia per dire come Giona fu un segno per gli animanti di, di, di Nive perché alla sua predicazione si convertirono molto di più lo sono io Dice, no, ma poi un'altra un cosa, come Giovanni restò tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà nel ventre della terra prima della sua risurrezione. Dice, scusa, se il nostro Signore Gesù Cristo lo nomina, come fai a dire che non è esistito? Sapete la risposta, no? Eh, no, ma Gesù Cristo era figlio del suo tempo. A quei tempi tutti pensavano che Giovanni era esistito e pensavano quindi la stessa cosa che Gesù Cristo. Ditemi voi se un ragionamento di questo genere è accettabile. Ah, oh, ma Gesù Cristo non è mica un amico pallino, <ride> capite? Cioè, è vero che c'è un'umanità come la nostra, ma quell'umanità è la persona del verbo. Cioè, Gesù Cristo non ha fatto sfoggio, ma se avesse voluto divertirsi un po', cioè, lasciare tutti a bocca aperta, gli pure proposto al diavolo da buttare dal tempio e facciamo un po' di show, fagli, fagli vedere chi sei! non l'ha mai fatto perché non è proprio di Dio fare questi inutili e gratuiti sfoggi di potenza ma guardate che se, Dio avesse, se Gesù avesse voluto cominciare a parlare tranquillamente di fisica e di, e, e di chimica in termini come, co, come li conosciamo oggi ma spero che nessuno dubiti di questo ma Gesù Cristo è la seconda persona della Trinità ha fatto l'universo, l'ha fatto Lui, tutte quante le sostanze Magari non ci abbiamo mai pensato che la frase di Gesù non era da intendere semplicemente in maniera, come dire, eh, sì, religioso-iperbolica, no? se questi taceranno, grideranno le pietre. Eh. No, no, Gesù diceva, faceva riferimento, aveva ragioni fisico-chimiche celesti per dire questo. E uno spiega, cioè, infatti sarebbe bastato che i raggruppamenti di atomi nel loro livello esistenziale in quanto pietre, spiega, tenera amata, conoscessero al loro modo materiale la presenza così vicina del loro creatore, sentite, perché prorompessero in lodi e manifestassero a modo loro il giubilo con le loro proprie voci, luce, calore, suono, esplosione, fusione e fissione. Chiaro? dice Riccardo, Teneramata, ma come potrò entrare in una molecola d'acqua? <ride> Se si trattasse di un mammifero o di un arbusto potrebbe essere, ma... Ti rifiuti di crederlo, dice Teneramata. Scusate, perché purtroppo questo è tempo di allergia, poi ovviamente non c'è stato niente in tutto il giorno e evidentemente comincia adesso no? questo ormai è ordinaria amministrazione vabbè ti rifiuti a crederlo perché ti senti scatolato risponde nella tua attuale statura quindi se io sono alto 1,75m cosa faccio a mettermi dentro una molecola d'acqua per interpenetrarla e lei risponde ti suggestiono le dimensioni quasi invariabili del tuo attuale involucro corporale ma non sempre è stato così. Vedete, qui già chi ha capito bene, prima ancora che te ne risponda, dice, e eh che problema c'è? Me ne vado nello spazio-tempo di quando ero uno zigote, hai voglia interpretarti con le molecole d'acqua? O no? Adesso dirà sicuramente così. Non ho ancora letto il seguito, no? Però, già l'imbeccata che gli ha dato, tu ti senti è, come dire imprigionato nel totale involucro se capisci subito va a parano nessuno di noi si ricorda com'era quando era uno zigote adesso però non te lo ricordi ma lo zigote come la dottrina più comune e più probabile insegna e anche se non è un dogma di fede è comunque la dottrina più comune e da ritenere come buona L'anima viene creata nel momento stesso in cui i due gameti diventano uno zigote. Allora, vi dice, tanti anni fa misuravi la quinta parte di un millimetro, che era il diametro della tua cellula uovo. La quinta parte di un millimetro, sapete quanto è piccolo il millimetro, no? Nel cielo vedrai che la statura del corpo umano glorificato può variare da infinitamente piccolo a immenso. Non te ne sei accorto dell'impulso, dell'istinto della gloria futura che c'è nella gioia di un bambino quando sta sui trampoli per sentirsi più alto? Attenzione, è un'altra volta. L'impulso della gloria futura. Sapete che ci sarebbe da... da da divertirsi se fossimo un pochino attenti, guardati un pochino in giro intorno, decodifica i comportamenti alla luce di questo, non è che del il comportamento c'è un istinto della gloria futura, sono tentato di fare alcuni esempi ma non li farò, eh è il desiderio incosciente, e sto ragazzino, della futura grandezza fisica che intravede l'anima nonostante le limitazioni del bambino. Qui capite come l'anima anche, per esempio, che l'anima, cioè, sono io, è difficile definire bene, però l'anima è più grande di me. Ci sono un sacco di cose che la mia anima fa, è che io in quanto essere cosciente che poi sapete noi siamo anche un po' misteria a noi stessi, perché me l'ha detto tenera amata, mi ci ha fatto riflettere, perché qualcuno di voi aveva mai riflettuto che quando eh, corro e mi si alza il battito cardiaco, questa è un'operazione presieduta dall'anima, datela a chiedere a quegli sciocchi degli scientisti con l'H di adesso che, cominciano a, che, che spiegano tutto col caso, con, con, con, con i circuiti e con i meccanismi, no? o si sarebbe mai venuto in mente che i botti di Capodanno sono un preistinto, sono, sono, pre sono un istinto della gloria futura. Siccome in paradiso le esplosioni saranno godimenti immensi, sento questa attrazione verso il botto come strumento di espressione di, di una gioia. E guardate che tutti quelli che fanno i botti non gli passa manco per l'anticamera del cervello, non lo del genere sicuramente, d'accordo? Sicuro? Quindi molte cose che noi non sappiamo e che le facciamo mossi da questo istinto. Perché la nostra anima le, le, le sa queste cose, è stata fatta per il cielo, viene dal cielo ed è stata fatta per il cielo. Quindi suo desiderio è cosciente della, della futura grandezza fisica. Allora la tenera continua. Sarebbe bene, dunque, che cominci a considerare che il tuo organismo sarà capace di crescere enormemente in cielo. Possiamo diventare dei, dei piccoli giganti. O di farsi molto piccolo, ma senza bisogno di trampoli e di compressori. Ogni tanto tenera amata fa, fa un po' ridere, eh ci riuscirai col tuo proprio potere di glorificato amici abbiamo i superpoteri non è un modo di dire un modo di scherzare perché partecipiamo dei poteri divini i glorificati sono dei piccoli dei e così vedrai che in cielo noi glorificati condividiamo i doni e i poteri che ci ha dato il nostro Dio è la, è la piena realizzazione dell'amore di carità nella comunione dei santi. Allora Riccardo Obietta. Mi dispiace non aver partecipato con te a queste meravigliose avventure. E te ne ramade, dice. E perché no? Certo che prenderei parte alle mie esperienze celesti, così come tu mi inviterai alle tue. E sentite l'obiezione di Riccardo e poi la risposta che gli ammolla tenera nata, dice ma come? ma le tue avventure sono già cadute me le stai raccontando e tenera fa qua ah ah ah ah ahia ah, ah, ah, ah, ah. che cattiva memoria che hai le nozioni del passato presente e futuro sono per la terra non occorrono nel cielo hai già dimenticato la quinta dimensione eternità creata. Le mie avventure sono accadute in spazi tempi della vita celeste. State attenti, eh? E in questi spazi tempi si conservano archiviate, pronte per essere ripetute e perfezionate quante volte vorremo. E Riccardo gli scappa. Fantastico è certo che è fantastico state capendo quello che gli sta dicendo? perché guarda che bisogna stare attenti qui eh? cioè lei gli sta raccontando un pochino di cose un po' di avventure vissute Dice, mi sarebbe piaciuto venirci anche, anche a me Dice: è certo che ci verrai Dice: ma come faccio a venire solo... cioè, tu me le racconti come cose che hai già vissuto e lei dice, ah, allora tutto quello che stiamo facendo insieme ha capito niente ancora. L'incedere dell'istante del, de de de de de dell attuale regolato dal ritmo dell'orologio è proprio di questa dimensione della vita terrena, non è proprio dell'eternità creata perché l'eternità creata, che si chiama appunto creata perché non è quella della, della Santissima Trinità che è eterna, ma è comunque eternità, nell'eternità non c'è il passato, il presente e il futuro, c'è solo il presente. Più di qualche autore ha detto Dio è l'eterno presente, vive l'eterno presente, ma non è che è più di qualche autore, l'ha detto lui, quando, da, quando si è presentato, perché Dio si è, si è presentato, Dio eh, Mo sei ripetuto, sei tipo, Ma sei Ma come ti chiami? What's your name? E my name is Io sono colui che sono. Che cosa significa? Io sono l'Eterno presente. Ma sicuramente anche questo. Riccardo è chiama fantastico. E tener amata dice il nostro dio era incantato della mia felicità e mi fece comprendere che la ricetta migliore perché un essere intelligente sia felice consiste nel rendere felici gli altri ma al modo cristiano e con questo ci facciamo al capitolo 30 vorrei farti vedere disse Tenera Amata la forza con cui si radicano le cattive abitudini terrene e quindi la convenienza di condurre una vita di austerità cristiana, Siamo ancora in quaresima, e il beneficio che comporta il mortificante e misericordioso purgatore, purgatorio dopo la buona morte. Dice Riccardo, è terribile la giustizia divina. Ma no, risponde Teneramata. Essa è colma di misericordia. Terribile è il peccato, il peccato personale e lo scandalo che contagia e accresce il peccato del mondo. Quanti scandali adesso, oggi. Terribile è il cumulo di peccati di altri, occulti, causati dal cattivo esempio delle nostre proprie mancanze morali e più terribile ancora è l'indifferenza dell'uomo dinanzi all'immenso amore con cui lo ama il nostro Dio queste sono le cose veramente terribili io sono perfettamente d'accordo con te amata. la più terribile è indubbiamente la terza l'indifferenza dell'uomo dinanzi all'immenso amore con cui lo ama il nostro Dio parentesi divina volontà tante volte chi, chi segue chi, chi, chi vuole conoscere, chi vuole approfondire la divina volontà si sarà proprio imbattuto, Io non l'ho detto talmente tante volte che ho perso il conto nel fatto che, che, che, che, che cos'è la vita nella divina volontà oh, la vita nella divina volontà è stare sotto una pioggia battente, ininterrotta continua continuata, sempre nuova di cosa? di amore e amore beatificante, retificante, quindi che ti rende la vita meravigliosa fin da questa terra. Ecco perché si dice no, eh, che vivere nella Divina Volontà come in cielo così in terra, e che la vita nella Divina Volontà è un ripristino dell'Eden, è un recuperare, il paradiso perduto. Questo è. Prosegue della ramata. D'altronde non è possibile la glorificazione dell'uomo senza aver prima soddisfatto la divina giustizia. adesso attenzione a questo, a questo passaggio, perché specialmente di, di questi tempi, che rende giustizia e ammonisce dai distorti concetti di misericordia eh, o dalle immagini di, di, di quel dio bonaccione che sono immagini che servono soltanto a popolare ancora di più di quanto già è sovrappopolato l'inferno cominciamo subito a evidenziare non è possibile la glorificazione dell'uomo senza aver prima soddisfatto la divina giustizia ci sono i termini Cosa diceva padre Pio quando qualcuno la combinava grossa? Andate a leggere quelle poche cose, quegli aneddoti, perché padre Pio non ha lasciato opere compiute, non ha scritto opere... Eh, ma sappiamo, io per esempio per tanti anni ho scritto in una rivista che si chiama Il settimanale di padre Pio, non è un mistero, lo sanno tutti, ecco. e lì siccome chi ha fondato quella rivista è è stato, ha conosciuto Padre Pio e l'entourage di Padre Pio e anche altri sacerdoti che hanno avuto a che fare con lui, loro hanno raccolto tutta quanta una montagna di aforismi, di aneddoti, eh, reali però risalenti al Padre Pio storico, quindi l'hanno sentita, gli eseggeti oggi le chiamano l'ipsissima verba di, di, di, di Gesù, quindi proprio le, le, le riferiscono le stesse parole, quando qualcuno gliela diceva grossa in confessionale, dice, ah, la paghi cara, allora, la paghi cara non vuol dire necessariamente che non c'è la soluzione, la soluzione c'è, ma la soluzione rimette la colpa amici cari, non rimette i debiti con la divina giustizia, che significa questo discorso, non te lo dico io che significa? basta che uno studia bene l'atto di dolore l'atto di dolore non va mancato come fanno adesso, sapete quanta gente per mio Dio mi tolgo tutto il cuore dei miei peccati perché peccando ho offeso te c'è cioè, subito il jumping io lo chiamo no? ho meritato i tuoi castighi dove sta? qualcuno dice che questa cosa bisogna toglierla che che che che me, meritato i castighi ma che, che, che, che ma che cos'è questa roba qua? l'assicuro che più di qualcuno pensa questo I peccati meritano i castighi, cioè la divina giustizia deve essere soddisfatta, deve essere. Ok? In questa terra i castighi hanno più scopo medicinale che retributivo, cioè hanno lo scopo di favorire la conversione, l'emenda del colpevole. Io ricordo quando studiavo diritto penale, c'era un professore che era terribile, la sapienza di Roma c'erano le due grandi teorie, dice che perché la comunità, la collettività, voi sapete, per i reati commessi viene comminata una pena in nome del popolo italiano. Dice quella pena perché una persona ha ucciso una persona, eh, il codice penale che se non ricordo a memoria deve essere condannato alla reclusione per non meno di 26 anni, omicidio volontario. C'è scritto proprio in un codice penale. Questi 26 anni di galera, perché vengono combinati? Per soddisfare la giustizia, cioè hai fatto una cosa brutta. La giusta pena per questa cosa qui, cioè la soddisfazione che tu devi dare, come espiazione della colpa, la devi pagare sono 26 anni di galera oppure questi 26 anni di galera si servono a fare fa pensi capito quindi pensi non è soltanto un'espiazione un'espiazione è un pensiero in modo tale che quando esci da, da questa sosta ti guarderai bene da fare un altro di, di omicidio quindi la pena come strumento per il recupero del colpevole. Ora i castighi terreni, a quanto pare, sono fondamentalmente finalizzati alla conversione. Si legge una lettera agli ebrei: "È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli e non come bastardi". Questo è il termine greco originale, eh, anche se poi è edulcorata anche nella nuova traduzione CEI, Dice se come illegittimi. No, il termine greco è bastardo, ok? Brutale. Quale figlio non è corretto dal padre? o un padre corregge un figlio per, per, per, per, per aiutarlo a correggersi appunto. La correzione quindi il castigo correzione. Quindi il castigo emendativo. O oh, ma nell'altra parte, sia che si va in un purgatorio, sia che si va all'inferno. Quelli non sono castighi emendativi. Quelli sono castighi retributivi. Retribuzione. La soddisfazione della divina giustizia. Oh, ma tra poco noi contempleremo Gesù Cristo sofferente in croce, ma perché ha sofferto tutte quelle cose? Certo, uno mi dirà: "Santa Teresa diceva che bastava una goccia del sangue di Cristo", ma certo che bastava una goccia del sangue di Cristo? Perché per la dignità di colui che lo offre, che chi perde quella goccia di sangue è il figlio di Dio. Eh. Per cui il valore di una goccia di sangue versata dal figlio di Dio vale più di tutto quanto l'universo creato, in se stessa. Però, però, c'è cioè un però, che i peccati erano commesi gli uomini e che lui è vero uomo e che è il Redentore universale. Quindi, come disse a suo tempo il profeta Isaia, e lo sentiremo il venerdì santo e anche la domenica delle palme: il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Questo per, per, per quelli che dicono che non esistono i castighi, dalle sue piaghe siamo stati guariti: ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo. Si canta nel preconio la notte di Pasqua, pagato. La redenzione in greco apoliutrosis significa riscatto, cioè tu devi sborsare il prezzo del riscatto. C'è una persona che è stata sequestrata, perché quella persona venga rilasciata devi pagare il riscatto. Il riscatto con cui, cioè il prezzo del riscatto che Gesù ha pagato al Padre per noi, è tutto quello che contemperemo da domenica prossima che comincia il tempo di passione, anche se oggi non si chiama più così, fino a Pasqua. Capito? E noi ci metteremo la nostra parte in quello, perché, come ho detto infinite volte, però ripeto, ogni tanto mi arrivano le mail da dove fanno domande, Dico, dico sì, capisco che uno non è che possa sentire tutto quello che dico, ma a volte mi fanno delle domande su una cosa che ho già detto in uno, in due, in tre, in quattro, in cinque interventi, no? quindi risponde sulla mail, dico guarda che l'ho già detto tante volte, dico molte lo ridico per mail, dico, però ecco, La giustizia esiste, la giustizia divina, non è una invenzione e non dobbiamo avere paura di parlarne, è colma di misericordia, perché mm, ma esiste, allora il prezzo pagato da Gesù per noi ci viene attribuito una sola volta in toto, cioè vuol dire che facciamo piazza pulita, tu paghi tutti i debiti e ti vengono cancellati tutti i peccati. C'è un sacramento. Perché, perché è per questo che si amministra una Ma vi siete mai chiesti perché professo un solo battesimo per il perdono? Perché si amministra una volta solo il battesimo? E guai a chi dice che si possono fare due battesimi. Eh? Non soltanto perché imprime il carattere, i sacramenti che imprimono il cosiddetto carattere, quindi il battesimo, la cresima e l'ordine sacro, non si possono ripetere, va bene, ma anche perché è impossibile fare due battesimi perché per la stessa persona non ci sono due lavacri full completi, uno ce n'è perché Gesù Cristo in croce si è morto una volta sola, e quindi per giustizia, la partecipazione a questi infiniti meriti una sola volta la puoi avere, ecco perché il battesimo è uno. Dice: Ma se ho peccato dopo c'è un altro sacramento che è la penitenza. E qual è la differenza? Dice, ma anche la penitenza se va rimettere i peccati. Sì, i peccati attuali, non quello originale, ma il battesimo rimette anche i peccati attuali, eh? Se uno viene battezzato a 30 anni. Voi, voi pensate che quando una persona viene battezzata a 30 anni che fa? Sì, siccome il battesimo deve il peccato originale perché dopo il battesimo si fa anche la comunione no? la cresima che fai? Allora, sì, ti, allora, siccome il battesimo deve il peccato originale però devi confessare prima di essere battezzato perché tutti quegli altri che hai fatti, no, non ti devi confessare non c'è confessione c'è piazza pulita di tutto se tu invece c'è il sacramento della penitenza che viene dopo il battesimo, oggi fa ridere le galline, perdonatemi il termine, ma tu vai a, a vivere il sacramento della penitenza, ce l'ho fatta le catechesi degli anni passati, quando il sacramento della penitenza era sacramento della penitenza, amministrato dal Vescovo, con il coinvolgimento della comunità cristiana, tutti quelli che si cercano la bocca con la comunità, la comunità, la comunità, andate a vedere com'erano i rituali. La prima domenica di Quaresima, davanti a tutti, i peccatori venivano rivestiti dell'animo della, della penitenza, dopo gli dicevano, adesso voi dovete uscire fuori, fate penitenza e quando l'avrete fatta rientrate dentro. L Immaginate oggi? Oh, Ma cacciato! Orrore! E qui bisogna accogliere tutti. A leggere le testimonianze, tutti i super modernisti che, che stanno sempre a, a, a osannare la Chiesa antica, perché poi è venuto l'orribile concilio, concilio di Trento che ha, che, ha, che ha oscurato la Chiesa. Ma danno a vedi, vogliamo rifare anche questo? O vogliamo soltanto rimettere la comunione in mano? Perché San Cirino di Gerusalemme dice a mettere le mani a forma di trono. Poi bisogna vedere come, vabbè, facciamolo tutto, facciamolo no? ripristiniamo la penitenza come era nel V secolo, poi vediamo se non ti passa la voglia di fare peccati, ti passa proprio la voglia di fare i peccati, eh? perché prima che ti becchi la soluzione vai a vedere le penitenze che davano, io ci ho fatto qualche ciclo di catechesi quando ero un po' più cattivello e qualche numero l'ho dato, poi ho dovuto moderarmi un po' perché la gente si sente male. ma i numeri sono quelli sono. Allora, non è possibile la glorificazione dell'uomo senza aver prima soddisfatto la divina giustizia. L'Altissimo ci ama infinitamente, questo non, non, non, non è in discussione, ma rettamente, mai si comporta come un compare pacioccone, compare pacioccone, che chiude un occhio a certe cose. Sapete quante volte hanno poveri preti quando le cose non si possono fare? Ma dai padre, ma chiuda un occhio, non sia troppo rigido. No, in cielo non tollera la più piccola macchia o vestigio di, di peccato, non si entra in cielo. Neanche con una minima imperfezione non espiata, non si va in cielo. Sia di commissione, piccola macchia o vestigio di peccato. Sia di commissione che di omissione. Perché è del tutto incompatibile con la purezza divina. Pensate a certi funerali, o a altre espressioni, l'ho detto infinite volte, che mi fanno venire. Mi fanno venire i nervi tranquilli. Cioè, non, non, non voglio andare a fare i peccati di ira. Però mi vengono i nervi tranquilli. Dice. dice eh, eh. Mio padre è volato in cielo! Dico, Urca, è volato in cielo! Ma volato in cielo veramente l'hanno scritto della morte della sorella di San Benedetto che veramente quando è morta hanno visto la sua anima che schizzava e volava verso il cielo ma quella era una santa però volare verso il cielo è espressione che si usa per un santo pubblicamente acclamato come tale a furor di popolo Oppure. Mi raccomando, a questo funerale non facciamo canti mortori, eh, perché il funerale è una festa, perché questo è entrato in paradiso e quindi non, non ammorbamolo con i canti mortori. Dico. Ma davvero? E chi te l'ha detto che è entrato in paradiso? Scusa, che c'è? il Filo diretto col Padre Eterno? O oh, giudizio particolare? C'è avuto una delica, l'hai fatto tu? Poi la gente sente queste cose, perché questa è la colpa che certamente la colpa principale è la nostra, e poi per forza che, che, che, che, che, che, che, che, che si forma delle idee completamente strampalate. Ora non si tratta, proseguo la lettura, di capricci dell'Altissimo. L'uomo glorificato si trova in un rapporto interpersonale libero con il Signore. Sarebbe dunque un ostacolo? anche la più piccola particella di male morale, non ci può stare, da ciò la necessità della purificazione dopo la, dopo la buona morte, e se l'uomo non è stato un perfetto cristiano in questa vita, ho la necessità di imparare il buon comportamento proprio della patria, che qui era le virtù cristiane. Non, ti, non hai imparato a comportarti decentemente in questo mondo e ti impari in purgatorio, se non in paradiso non ci entri. Riccardo dice: È molto duro tutto questo. E Teneramata risponde: No, quello che succede è che sei molto tollerante, dimmi un po'. Ma provate a pensarci anche voi, perché molte volte io detesto. Stasera mi, mi sto confessando un po', eh? Quindi, detesto i discorsi qualunquisti a frasi fatte, detestabili proprio. Perché, se noi evitassimo di fare questi, questi discorsi sciocchi, e cercassimo di riflettere un po', ci eviteremmo di dire e pensare troppe stupidaggini. E che cosa dice te, te ne la per far capire questa cosa? A ah, Riccardo. Quello che succede è che sei molto tollerante. Ti piacerebbe forse che i tuoi parenti e amici conservassero nella gloria eterna del cielo i loro difetti, i cattivi abiti, impurità e impietà, modi mondani? Vi è mai capitato ma ci, credo che ci capiti tutti, tutti i giorni, sicuramente capiterà anche chi sta a contatto con me, certo per certo, di dire, sì, questa è una bella persona, eh, però purtroppo c'è questo difetto, c'è stato difetto, quando appare un nostro difetto, si manifesta, diventiamo più brutti. La nostra presenza non è più così tanto gradevole e piacevole, è così, perché il difetto è una cosa brutta, brutta. Un cuore, cioè, eh, io quando vedo, che ne so, eh, qualche difetto nelle persone che, con cui sono a contatto, che si vede, che, cioè, io, io, io, io, io lo vedo proprio come la persona diventa brutta, siccome un sacerdote è capace, spero, di vedere anche la bellezza profonda delle persone, dice, ma tu guarda che peccato. cioè quando si fa prendere da questo difetto, carta che brutta che diventa, sta persona. Cioè, si, si vede proprio con gli occhi. Ma ti pare che questa cosa. Cioè, se, se, se fosse una cosa in paradiso di questo genere, ma com, come fa a esistere la, la beatitudine imperturbabile? Se, se, se quella persona manifesta quel, defe, quel, quel difetto, fa star male il prossimo. Perché scoccia, disturba, rompe o no? le persone che vogliamo bene in paradiso sono soltanto belle e senza difetti se no che ce ne andiamo a fare in paradiso oh, è chiaro che il nostro Dio aggiunge subito ha perdonato loro tutta quanta la colpa e gli ha rimesso la pena eterna che insomma non è poco essendo morti è stato di grazia ma alcuni di essi conservano la radice delle cattive abitudini che non sono riusciti a vincere nella vita mortale ecco perché sarebbe tanto importante che noi tante cose riuscissimo a spaccarle, a liberarcene ora perché se non te ne liberi ora poi dovrai soffrire il purgatorio ogni tanto mi scappa dico, Fio mio figlio mio quanto purgatorio che te farai se non la pianti mi, cioè, mi, mi scappa proprio come. come eh, perché è la verità perché cioè, dovrai, ma me lo dico pure a me, me lo dico per, per tante questioni. Eh, che, che, che, che capite, dico, falla finita perché se no, voglia, purca dell'oggi universale. Alcuni di essi conservano la radice delle cattive abitudini che non sono riusciti a vincere la vita mortale, la zavorra dei danni ingiusti che non fecero in tempo a riparare e che ancora non sono restaurati negli spazi tempi del passato. E quindi sono conservati nella quinta dimensione tutti i danni che abbiamo fatto nella vita o li ripariamo adesso, questo sta dicendo Teneramata, oppure durante il purgatorio, negli spazi e tempi della quinta dimensione, per esempio, abbiamo offeso qualcuno, gli andiamo a chiedere perdono. Gli abbiamo fatto una, abbiamo fatto una grossa quanto una casa, gli andiamo a chiedere perdono. Meglio che lo fai adesso. Perché se lo fai adesso, c'è anche il merito... Dell'umiliazione, quindi di aver praticato l'umiltà, di esserti annientato, di aver rinnegato te stesso. Non lo fai adesso? Lo farai, finita la, la, la vita terrena. Cioè tu in purgatorio dici, ma Dio rispetta la libertà. Certo, libertà ce la libertà ce la ce la dà fino a quando non finisce la vita terrena. Dopodiché stop. Perché in purgatorio tu ci a punto e basta. Se finisci dannato, tu gli resti, punto e basta. No, io sono libero, me ne esco dal purgatorio. Ma prova, ci riesci, prova. Ah, io sono libero, me ne esco dall'inferno. L'ignoranza per trascuratezza religiosa del grande amore dell'altissimo verso di loro, e questa è guardate l'ignoranza per trascuratezza religiosa del grande amore dell'altissimo verso di loro. Trascuratezza religiosa. Io ho una pena, lo dico pubblicamente, lo dico, e se qualcuno lo sente dai miei parrocchiani, magari la trascuratezza religiosa che io vedo in giro spaventosa, cioè non è la che si sa è meglio vedere cioè, capitemi, no? era meglio vedere gli atei comunisti quelli che ti vogliono morto quelli che ti combattono o gli, gli, gli illuministi amici di Voltaire e di Robespierre o i massoni ma vedere proprio cioè, non me ne proprio cioè, non, non è proprio non ci penso proprio non, non, me, non me proprio lambisce il pensiero zero e dice eh ma io non lo sapevo che Dio muore così tanto bene dico è figlietto bello e se non vai al funerale manco di un familiare cioè se manco là ti ricordi di mettere piede in chiesa ma come fai a scoprire l'amore di Dio? È una cosa gravissima questa, qui l'ignoranza per trascuratezza religiosa del grande amore dell'Altissimo verso di loro. Non scoprire l'amore dell'Altissimo verso di noi è colpa, perché l'amore dell'Altissimo verso di noi c'è. E la mancanza di corrispondenza adeguata a quell'amore supremo. Voglio vedere quanti io sono, sono, sono sacerdote quindi confesso si vanno a confessare come prima cosa il primo comandamento io me lo sono messo sotto i piedi cioè io dovrei amare Dio con tutto il cuore con tutta la mente con tutte le forze ma non l'ho proprio calcolato altro che amarlo con tutto il cuore zero e la prima cosa che noi dovremmo sempre farci l'esame di coscienza se abbiamo avuto la grazia di vivere fondamentalmente in grazia e di più o meno camminare bene, tutto il cuore, tutta la mente, tutte le forze, è il primo comandamento, Dio lo vuole che sia, che sia osservato. L'ignoranza e la trascuratezza religiosa del grande amore dell'altissimo verso di loro e la mancanza di corrispondenza adeguata a quell'amore supremo. E nessuno può dire che non lo so, io faccio sempre le prediche durante la settimana santa, il venerdì santo, dico sempre le stesse cose, dico, ma che, ma, ma dice, non lo sapevo quanto mi ama nostro Signore. Dico, senti, aspetta, aspetta. Se tu mi parli di qualche foresta tropicale, non, non so che, che, che non, nella mia fantasia non conosco tutto il mondo, cioè di un posto dove... Il cristianesimo non è arrivato, non sanno manco che cos'è un crocifisso. Passi. Ma tu non hai mai visto un crocifisso? L'hai visto un crocifisso o no? E eh, ti devi fare semplicemente due domande dinanzi al crocifisso: chi è quello che sta in croce? Chi è? È il tuo Dio? In Italia quasi tutti quelli che si fanno questa domanda sono stati battezzati nel nome di quello che sta in croce e la seconda è ma perché è andato in croce? perché? sono domande che non, che, che, che non possiamo non farci perché non farceli è peccato se, se sentite quante prediche ho fatto su questi argomenti è peccato non puoi venirmi a dire ma io non conoscevo l'amore di Dio non lo conoscevi non lo conoscevi non hai mai visto il crocifisso in vita tua eh ma che, che fa? Eh, eh, ma non ci stavo a pensare non ci stavo a pensare noi diciamo una cosa noi diciamo una cosa da, da, da fuori di testa che il crocifisso è Dio quello che sta crocifisso è Dio e che è andato lì per Coppa tua per colpa tua. Immaginate la, la mentalità di oggi, oggi: nessuno si può sentire colpevole di nulla. Guai se tu azzardi a dire qualcosa che, che, che tu lo tra, traumatizzi una persona. Cioè, la, la persona deve essere rispettata, deve essere trattata. Che, che, che fai? La fai sentire in colpa? Ci dobbiamo sentire in colpa come? noi siamo responsabili della morte del figlio di Dio noi quindi l'ignoranza del grande amore dell'altissimo e la mancata corrispondenza adeguata a quell'amore supremo Il primo comandamento di conseguenza di conseguenza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 hanno bisogno di imparare le abitudini celesti e di fare al modo dell'aldilà le restituzioni di ciò che hanno derubato e questi non sono solo i soldi chi ruba l'onore chi dice peste e corna di, qual di, di, di qualcuno dietro eh, io su questo mi si perdoni la debolezza ma ho certi conti aperti per tutto quello che, <ride> che è stato detto, pensato e divulgato del sottoscritto a ogni, a ogni piedi di, a, a pie, pie di porta, io abbono tutto, già il Signore lo sa, ma a quanto pare il nostro Signore, eh, nonostante gli abboni, eh, voglia che certe cose siano riparate, per istituzione di ciò che hanno derubato. Non si può rubare a una a una persona l'onore, la buona fama, l'onorabilità appunto, la, la, la stima, sulla base di sentiti dire o di prime impressioni, o di chiacchiere da, da piazza o da barra. no? Però... Oh, a riguardo, sto chiamando un tuo amico di infanzia, Maurizio, che attualmente è un beato in cielo, perché parli con te, però Maurizio lo conosceremo la settimana prossima, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto e quindi eh, ci aggiorniamo, se Dio vuole, a venerdì prossimo, venerdì della settimana di Passione, tempo più santo dell'anno che vi auguro di vivere già da adesso con la massima intensità possibile. Bene, ci salutiamo pertanto e ci aggiorniamo. E che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga.